1865. USA. Abolita la schiavitù. 1932. Inaugurata littoria alla presenza di Mussolini. 2007. L'Assemblea ONU approva la moratoria universale contro la pena di morte. Commenta il Fatto del Giorno Marco Tarquinio, direttore dell'Avvenire. Quando qualcuno chiede l'oro alla patria, quasi sempre, è per una guerra ingiusta.